Allora, che bella giornata su questa isola della merda. C'ho il frutto epico io. Anch'io, e adesso tra un po' io l'avrò leggendario, quindi Borba andiamo al mio albero. Che se tocchi ti ammazzo. Mm -hmm. Ma è mio, l'ho messo in mezzo a una pianura a caso, non me l'hanno ancora spaccato. Credo, spero. Yeah. Che te lo segna, ce l'hai? Se sì, l'ho Marco. online due giorni fa ma c'era Marco. Ieri, no, ieri no. Ok, no, ieri non c'era nessuno. L'altro ieri, comunque, perché non mi ha chiamato? Eh? Ieri, ieri era passato un attimo. Il tipo, un attimo. Chris, <ride> no, ma Chris gli si è rotto il pad. No, ha detto che andava a prendere un nuovo oggi. Sì. Oddio! Arrapo! Mi sto arrappando, borba! Borba, sono stra arrapato! Borba, sono arrapatissimo! E la madonna! Borba! Ho trovato assalto, pompa, cecchino leggendario! Quanto? ok ora l'unica cosa importante è che non me lo devono distruggere se me lo distruggono sono fottuto Si è ribaltato il No Imprevisto imprevisto Non infierire sulla natura no <ride> <Aspetta>. <ride> Io vado al mio Ah ma li posso prendere ogni volta frutti Sento spaccare l'alga no? ogni partita Ma non lo devi spaccare ma perché io li spacco così A caso Il primo sì, che trovo spacco Anzi adesso se guardi per terra sotto il tuo albero dov'è dov il tuo albero? Forte portami. E eh, te sali Qua Dove sei? Ah, eccoti ecco il mio E albero. allora se ci siamo tutti si va se, se no se manca il nano o qualcun altro si rimanda Ecco qua qua qua ci sono ecco vedi bravo hai raccolto le... hai raccolto la la ro... la merda che c'era attorno all'albero? si sì. oh sì, lasciami le cose voglio, so... voglio solo i ingotti sparano al boschetto mi hai preso il scintillino? si sì. ma dovevi prendere solo gli c'è gente dove? Porto di brano, non c'è più. È Morta. Sì. Quanto sono utile? Oh io sono in casa da solo sento spesso suoni dietro, mi sto preoccupando. È un'imbrezione. Una picconata all'albero di borba. Boom boom. Un'altra picconata all'albero di borba. E mo che famo? No, andiamo in giro. Ah ma adesso ogni volta che sono qua c'è qualcosa di leggendario? In teoria si sì, credo, poi non lo so. Finché non lo spaccano. Esatto. Intanto sto facendo la copertina del video. Che se vinciamo appena questa partita... Appena viene il nano si becca due barrette leggendarie. Perché? No, lo voglio io. No. Dai. Tu lo sprecheresti No io ci ucciderei persone diverso Stiamo andando per Napoli non so se favorisci Dove eh? no, stai guarda, da, eh, andando? Sto mandando la cazzo di cane ma certo a Pinnacoli non ci voglio andare guarda. Io c'ho pochi materiali E con questi non riesco a tenere un fight Lo dice a me? Vai livello 19, vai che poi mi prendo il pass. A livello 20, livello 20, mi cucco il pass. Mi sparano. Dov'è il prossimo? Lo vedo. Lo cecchino, mi metto le gambe. 55, succhiata. no, no, fermo. Lo voglio mantenere. Vai, no. E perché devo fare la missione? Aia, para, borba, aiuto, 90 oh, ho 90! Morto uno! Solo l'assalto sapete usare! Ma siete sboccosi allora però! Eh. Mi sento molto utile! Fanno cacare usano solo l'assalto! stai fermo! Ora datemi il medikit! Fro aveva uno cilindro in più no, solo un cilindro va bene, mi accontento contento no piove io che schifo però ci vanno molti materiali, questo mi soddisfa vogliamo andare safe o stiamo contro un po' eh, quanto siamo fuori safe? poco tu, tu poco e io sono già dentro orba ti deve venire il scanico se lì ancora un po o esci mi lasci stare perché se erano a pinnacoli quando ti ho rigorosamente detto che non ci volevo andare perché tu mi segui perché ho più probabilità di sopravvivere ti sto vicino Beh. E eh, qui c'è un frutto leggendario. Posso spaccarci l'albero? C'è un albero qua leggendario. Però non posso prendere il frutto. Ma davvero? Non posso prendere il frutto. Fermo, fermo! Come non può prendere il frutto? Maledetti! Ma... Non ci i frutti. Arriva un tornato. Ah oh vabbè, a mali estremi estremi rimedi. Arriva un tornato. Vediamo cosa prevede il mercio per oggi. Oh guarda, tornati a domicilio. Wow. Io non ho cure mediche, te lo dico. Otto e capo ruba. c'ho 99 di vita. E non questo ne non ne mi ne piace. Perché? Ti è mai piaciuto qualcosa? Ah! Dipende. Porco giù. Dove stai andando? C'è la benza. Ah, Penza. Benza. Ma non, non la. Fio di. notta. Ti ho detto niente. Mamonna. Carburante 1%. Vabbè. abbastanza Devo arrivare con quella macchina. Ovunque. esploreremo il mondo. Con Leo. nuovo sitcom viaggiando con la pantegana nuova sitcom viaggiando con la pantegana hai visto la parte 5 no ok non male hai visto la parte 5 no chi non no col Barrett. lì Madonna, no questo? sta se non danno. Andiamo ad aprirgli il culo. 90. Non è questo mondo culo. Ok, sei il primo che ti vede. Sei il primo che vede. Vai, distrailo. Dov Vai. Dov'è? Lassù. 90 ancora. Distrailo. Vai. Butalo giù! Oo! Oh, Chioide! Arrivo! Buttalo giù! Utana non si tocca la mia auto! Bravo! Ok, uno è nato! Una slun! Do no! Cosa vi hai fatto fare? la sua nonna mostro <ride> mi hai fatto uccidere la mia migliore amica... oh minchia è una di colpi eh ho visto la mia migliore amica no, è morta di nuovo <ride> tanto è immortale ha è ritornato <ride> sempre in vita qui ci sono scildini. eh ormai eh... posso venderla sta roba al mercato negro è no. una di tutto Cosa? no mi dissocio anche io io di più. No, aspetta la mia auto. La sopra cinghiale. sopra il numero. Albert. Safia? No, non c'era il soffio yes Come non c'era Sofio? Qualcuno che non cavalca mio mio un auto... cinghiale. È invisibile. Puttana, mi ha bucato la gomma. No! La mia amica mi ha tradito. Qualcuno cavalca cinghiale qua davanti. È invisibile? no lo so, che puoi essere, che puoi diventare invisibile. Ah no, lì. Chi è il frocio? Ha i froci, aiuto borba, borba, aiuto. Borba, borba, borba, borba, borba, borba, borba, porco dio, borba, borba, borba, borba, borba, borba, borba, borba. Borba, borba, borba, borba, borba, borba, borba. Grazie, Borba. Morto uno. sono morti grazie per il loot mm. avevo un rift quello Grazie. Huh? Consiglio di andare in safe Ma davvero Cingale